Ciao a tutti, sono Candida. Nel video di oggi voglio farvi vedere come utilizzare la stone paper per creare dei bellissimi fiori, anche relativamente semplici, con questo supporto. Se siete iscritti al mio canale e avete visto altri miei video, saprete che uso tantissimo questa stone paper per nei miei lavori, perché è un, un materiale che io trovo, trovo veramente particolare e versatile e, diciamo che eh, velocemente vi, vi, vi voglio spiegare due cose sulla stone paper se per chi ancora non, non le sapesse allora la stone paper è praticamente un supporto che è molto simile alla carta perché sembra quasi una, un, una carta un cartoncino ma neanche un cartoncino è leggermente più spessa della carta scrap potrebbe essere un, tipo un, un cartoncino da 200 grammi e, si può eh, tagliare con le forbici vi faccio vedere si taglia tranquillamente in questo modo vedete però nello stesso tempo a differenza di una carta non si può strappare non si può strappare quindi è molto resistente per cui utilizzata per fare delle decorazioni a quel punto rimangono molto meno, della, molto meno delicate della carta e la caratteristica qual è? che si può colorare con qualsiasi tipo di, di colore voi vogliate oggi io vi farò vedere una, un po' di situazioni diciamo su come usare questa carta perché voglio fare dei fiori e voglio utilizzare stone paper e anche farvi vedere come utilizzare dei, diciamo degli avanzi. Perché nei miei lavori faccio sempre un po' vedere come, come cercare di riciclare il materiale che a volte avanza da qualche lavoro. Quindi voglio utilizzare questi diciamo scarti di carta di riso per decorare la mia stone paper prima di ritagliare i fiori, oppure vi farò anche vedere come, come colorarla con per esempio gli acqua color, ma ciò non toglie che, che si può colorare con qualsiasi altro tipo di, di, di colore, quindi potrebbe essere una, un acrilico, potrebbe essere un pennarello, potrebbe essere qualsiasi cosa che vi venga in mente. E, e quindi vi farò vedere un, un paio di modi per poterlo utilizzare. Quindi innanzitutto direi di andare ad attaccare eh, dei pezzi di carta di riso eh, sulla mia stone paper in modo da preparare la, la base per fare i miei fiori. Per incollare la carta di riso sulla stone paper utilizzo la mix media glue, sempre di stamperia. Quindi andiamo a mettere la nostra colla sul supporto così, in modo che rimanga che quando si asciuga la carta di riso rimanga perfettamente aderente alla stone paper e poi vado a mettere il mio pezzo di carta di riso così cercando di fargli fare un po meno pieghe quando lo vado ad incollare e per fare questo cosa si fa si parte dall'esterno dal, dal centro scusate si va poi ad incollare verso l'esterno in questo modo si cerca di far uscire tutte le bolle d'aria che si possono creare e la carta di riso rimane, rimane incollata meglio. Questo, chiaramente, vale per qualsiasi tipo di, di lavoro quando dobbiamo andare ad incollare della carta di riso sul supporto. Partiamo dal centro, così, e poi premiamo bene con il pennello in modo da far uscire da far uscire l'aria dai bordi, così. Andiamo ad incollare la nostra carta di riso E poi asciughiamo magari mi aiuterò con il phon così facciamo un po' più in fretta per avere il supporto disponibile per poter poi lavorare mentre magari eh, asciuga la carta di riso sulla mia stone paper quindi la lascio un attimino asciugare da sola e vi faccio vedere come utilizzare la carta anche con gli acqua color e quindi taglio un pezzo della mia stone paper quindi mi taglio questa punta qui la trovate in vari formati io di solito utilizzo questo foglio molto grande perché e poi lo taglio a seconda delle lavorazioni che devo fare allora, come vi dicevo, può tranquillamente essere utilizzata con dei colori. In questo caso io utilizzerò degli acqua color. Ho deciso di utilizzare questi due colori, perché sono colori che, che poi si prestano benissimo ai lavori che io in genere realizzo. Quindi questo è un, è un marroncino, e un, un brunito iridescente e questo è un'acqua marina. Non utilizzo... Eh, non spruzzerò direttamente il colore sulla carta, ma utilizzo un pennello e uno spruzzino. Così decido, decido io dove, dove mettere il mio colore, in questo modo. Allora, facciamo così, partiamo dal colore più chiaro. perché voglio che il colore rimanga abbastanza, che si intraveda, non voglio, non voglio colorarla proprio completamente, quindi operiamo in questo modo, volendo potete anche spruzzarlo come, come preferite, io preferisco fare così perché in questo modo vi gestisco esattamente il colore dove voglio io. Ora andiamo ad aggiungere un po' di marrone, qua e là, così, ok, così, vedrete che la, la nostra carta avrà questo effetto un po' così, quasi marmorizzato. Ripeto, io ho utilizzato gli acqua color, ma nulla vieta di utilizzare direttamente degli acridici o, o qui, e quindi di colorare proprio la carta in un altro modo come, come volete ecco questo diciamo che è quello è l'effetto il colore che io volevo realizzare adesso lo andrò ad asciugare con del phon in modo da avere il supporto subito pronto per ehm, per poter ritagliare i miei fiori adesso che eh, la nostra carta di riso è perfettamente asciutta sia questa che ho preparato sia la stone paper con, colorata con i miei acquacolor andiamo a ritagliare i fiori allora io eh, per questione così anche di velocità utilizzerò questa fustella e ritaglierò questi, questi tre tipi di fiori però come dico sempre non è necessario avere fustellatrice fustelle per fare questi lavori perché in realtà eh, cosa si può fare si può tranquillamente disegnare dalla parte del rovescio il fiore e ritagliarlo con la forbice sono, i fiori sono molto semplici da disegnare uno disegna un, un, un fiore molto semplice con sei petali vedrete che poi una volta lavorato incollato viene benissimo comunque se proprio non, non siete avete paura di non riuscire a disegnare un fiore c'è un'altra soluzione andate su internet cercate sull'immagine fiori ve la stampate ve la ritagliate su un cartoncino e poi vi fate la sagoma e ve, le, e ve le ricopiate sulla vostra stone paper per farle tutte uguali quindi ehm, io come ho detto andrò a utilizzare la fustella ehm, e vado a tagliare, miei, a tagliare i miei fiori questi sono i miei fiori tagliati sia quelli che avevo su, che avevo creato utilizzando la carta di riso incollata sulla stone paper sia quelli che avevo realizzato utilizzando semplicemente degli acqua color sulla stone paper perché vi ho voluto far vedere anche questo, questo tipo di fiore perché è vero che bisogna per forza avere la fustellatrice e magari chi non ce l'ha non può farlo ma è comunque una lavorazione in più ma voglio farvi vedere eh, come appunto si può utilizzare la stone paper con queste cartelle di goffratura da utilizzare con la con la big shot eh, perché l'effetto viene veramente carino. Quindi, se non ce l'avete non importa, ma nel caso doveste averla, vi faccio vedere il risultato del, della, gof della goffratura. Quindi adesso vado a posizionare quattro fiori quelli che ci stanno. Boh, vediamo un attimino, forse ce ne stanno anche 5. Ecco, mettiamo 5 così. Chiudo la mia cartella e vi faccio vedere come, come l'effetto con, con le cartelle di goffratura. Perché questo è un tipo di lavorazione che rimane molto... Molto carino, fa subito un, un altro effetto. Allora, vedete? Allora, questo è il risultato finale. Ve lo metto sopra boh, questo supporto, così si vede meglio, perché voglio farvi vedere... effetto che rimane molto particolare così, una cosa che si può fare invece per chi per esempio non ha la b e le cartelle di goffratura per dare un po di movimento al fiore possiamo semplicemente timbrarle Timbrare, timbriamo adesso le, le le sagome dei fiori e poi vediamo, vedremo come verrà il risultato finale utilizzo questo timbro Faccio una timbratura leggera in modo che non, che non, non sia proprio così, così netta. In questo modo, qua ecco. Vedete che subito, anche in questo caso, rimane rimane subito più movimento sulle nostre sagome fatto questo prima di andare a dare la sagoma un po di sagoma ai nostri fiori passo il mio solito distress ink vintage photo sul bordo dei miei petali Una volta passati i nostri fiori con il Distress, abbiamo due, modo, due modi per dargli un, un po' di sagoma. Allora, uno è quello di utilizzare semplicemente uno stuzzicadenti così e andare a piegare la punta del mio petalo. In questo modo. È una cosa molto semplice. Vedete che comunque il fiore rimane leggermente sagomato l'altro è utilizzare questo attrezzo è un supporto eh, questo è semplicemente un, un pezzo di spugna di un, di un imballaggio che ho ritenuto idoneo per fare questo lavoro perché è sufficientemente morbido ma non troppo per permettermi di sagomare i miei fiori con questo invece cosa vado a fare? vado a lavorare completamente il il mio petalo in questo modo qua così praticamente ho un tipo di lavoro un po diverso perché non viene fatto solo sul solo sul, sulla punta diciamo del petalo ma su tutto su tutto il fiore poi vado al centro a schiacciare così ecco, e l'effetto che rimane è leggermente diverso dall'altro una sagomatura un po' più morbida, diciamo, meno specifica rispetto a questa che viene fatta proprio solo sulla punta del, del petalo del fiore. Quindi a voi come, come, sagomare, come sagomare i petali, è una, è una, volta, una vostra scelta. Io adesso li farò, eh, ne farò un po' in modo da poter confezionare un fiore. Allora, una volta sagomati un po' di petali in questo modo, vedete, sono... Vi faccio vedere anche un altro modo per, uh, per poter fare un fiore un po' diverso. Allora, invece di sagomarlo, come vi ho fatto vedere prima, o con lo stuzzicadenti o con questo attrezzo, si può semplicemente anche stropicciare così, in questo modo. Tanto, come vi ho detto, questa carta non si strappa, quindi noi possiamo tranquillamente proprio stressarla così, e realizzare dei petali fatti così vedete che sono decisamente più stressati vedrete che anche l'effetto di questi fiori realizzati è molto carino quindi ne facciamo un po' anche in questo modo quindi una volta preparati i fiori nel modo in cui vi ho fatto vedere eh, andiamo ad assemblarli eh, voglio farvi vedere come eh, utilizzando altri materiali per assemblare i fiori che potrebbero essere, non so, eh, dei pizzi piuttosto che dei pistilli piuttosto che dei bottoni, dei bottoni di questo tipo si può veramente dare un'impronta completamente diversa al fiore quindi adesso io ne farò ne farò qualcuno di di diverso in modo da farvi vedere un po' di varietà di, di, di soluzioni per realizzare dei fiori. Questi sono i fiori finiti. Adesso ve li faccio vedere da vicino così. Vedete che ho cercato di farli un pochino diversi l'uno dall'altro per farvi vedere qualche modo per confezionarli, ma potete immaginare ce ne sono a migliaia, rimane poi vostro gusto come confezionare i fiori però questi fiori hanno la particolarità rispetto ai fiori di carta che eh, si gestiscono nello stesso modo quindi avete visto sono molto semplici da fare però a differenza dei fiori di carta sono molto ma molto più resistenti quindi se voi li utilizzate sulle vostre sui vostri progetti, che possono essere le copertine degli album Scrabuchi, in qualsiasi tipo di lavoro che, che, che vi possa venire in mente, questi, questi fiori non si, non si rovinano perché non si strappano. E anche se dovete poi mettergli sopra della vernice, potete tranquillamente mettergliela. Quindi sono, sono molto versatili come, come utilizzo. Anche il video di oggi è finito, se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondervi più in fretta possibile. Oppure se avete piacere lasciate semplicemente un commento. E, come dico sempre se eh, il tutorial vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale così mi continuerete ad aiutarlo a far crescere. E detto questo non mi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!